Sei untuoso tanto quanto un panino di McDonald's e ti siedi e sorridilo dando il Signore, alzando le tue mani, eppure, e, eppure, eppure nonostante ciò, Dio chiama persone untuose. Giacobbe non conosceva il suo nome non conosceva il suo vero nome lui sapeva come veniva chiamato sapeva come la vita lo aveva formato sapeva quali cose avesse fatto nella vita ma ha un incontro con Dio a Penuel e Dio gli dà un nuovo nome e gli dice tu pensi di essere untuoso pensi di essere viscido pensi di essere un imbroglione gli dice ma tu sei un principe e tu nemmeno lo sai scende giù da quell'alta montagna e ha un incontro con Dio che cambia la sua vita Vivere con due nomi, Giacobbe che significa ingannatore e Israele che significa principe. E vi sciocchereste nel sapere quanti uomini in questo posto stanno vivendo in questa zona grigia, vivono tra il loro Giacobbe e il loro Israele. E quello che mi sembra un paradosso teologico fantastico e meraviglioso è che in tutta la sua vita, ovunque la Bibbia faccia riferimento a Giacobbe, lui vacilla da un lato all'altro tra i nomi Giacobbe e Israele. E fatemi capire, Giacobbe non ha mai messo fine a nessuno dei due. Siamo giovani, giovani e scende dal monte tanti, con tanti, entrambi tanti, tanti, tanti, che lavoravano allo stesso tanti, tanti tempo, tanti, scende dal monte e corre tanti, verso Esaù e mette pace alla lotta e ai suoi so dilemmi con Esaù, perché il il uno dei segni poi, della vera conversione cioè è risolvere i problemi con tuo fratello. Dopo essere stato a Betel e aver avuto un incontro con Dio, e a proposito Betel significa casa di Dio, è stato in chiesa e dice di aver avuto un incontro con Dio. E ha avuto un incontro così forte con Dio che ha messo delle pietre in quel luogo e le ha unte con olio per dire questa è la casa di Dio, e questa è la porta del cielo, mette la mano sul luogo dove si trova la gloria di Dio. È comunque ancora un problema. Ha una moglie che lui ama. Di nome Rachele, che è in gravidanza e sta provando a portarla a defrata. Sta provando a portarla a defrata e bisogna comprendere che Rachele è l'amore della sua vita. Quando Giacobbe ha alzato lo sguardo, Rachele ha avuto il bambino. Giacobbe ha amato Giuseppe, ha amato Giuseppe e gli ha fatto una veste con tanti colori, incredibile. Dio le ha aperto di nuovo il grembo, ma questa volta era incinta, ma non niente, andrà bene. Ricordate che il fatto che lei potesse avere un bambino era tutto un miracolo. Questa gravidanza è turbolenta. E Giacobbe è in viaggio, non con un jet, né con un aeroplano, né con un taxi. È, è su un canale che no, no, sta noi, facendo del noi, suo meglio abbiamo un limite massimo per portare persone, Rachele adesso, eh, va di moda, no? a Defray, non c'è nessun bravo uomo in questo posto che non abbia provato a portare chi ama lì. lì. Perché voi dovete pensare che. Sì, la cosiddetta tu stai provando si a portare vita, loro più corretto, lì, si tra strade, si strade difficili, anche buche, serpenti, tradimenti, con vegetale, scarso, scarso equipaggiamento a volte, 27, 28, e poca istruzione vegetale, a volte, e poche, e opportunità, poche opportunità a volte. A volte di non, di non di hai avuto chi ti facesse da guida, ma eppure sei ancora lì che provi a a guidare loro lungo la strada, Ma poi, lungo la strada, ce ne noi non balliamo molto de quanto de fai de tu, tanto. noi non urliamo tanto de quanto de fai de tu, de noi de non de balziamo de così de come balzi tu, de perché de un, uomo buono, un uomo buono, un uomo buono sta provando a portarti grave, grave, della de lungo la strada che non nascono più bambini, e che le donne non per, per, per, per poter guidare la famiglia lungo quel tragitto deve sedersi con i cavalli. Ma, è il dato, Ma mega sua, sua moglie, e... Rachele, il suo amore, si trova nel carro. Che poi, sì, Notate, eh, cosa ne si trovano nello stesso, nello stesso veicolo. veicolo ma hanno due di posti, posti di diversi le se, una persona, se una persona avesse, io faccio sempre l'esempio stanno andando nella stessa direzione di una con, una posta, con due posizioni differenti suo il, il suo, suo dilemma è questo Greci. per suo poter ragazzi, avanzare io devo stare quassù qua con tu, i cavalli là, sono tutto forza io sono seduto qui con i cavalli lavorando, dietro, e non ci sono più lavorando degli... per andare avanti ma allora, dietro di me di avere il grazie, ascolto la sofferenza il vecchio vecchio, di chi sta sempre a letto ascolto il lamento con le di ve immaginate, faccio questo esempio, e con il le dilemma ecco, eh, dell'uomo qui davanti più gli agnellini che è se che provo e ad avanzare il futuro lo faccio, ma non posso no, essere cosa presente. Ci di più che cosa? Verremo conquistati. E, se e se sono presente con te, dei che a allora dovrò lasciare i cavalli fare, e fermare il nostro progresso. Questa questa popoli che si stanno, che stanno raddoppiando... Ah, nessuno anni. mi appoggia, va bene. Non ne ne mangiate mangiate il, tanto, non il dilemma che Giacobbe sta, che sta affrontando questo è, questo è io sto con i cavalli, anche se ascolto l'amore della mia vita che piange nel carro, o questo sarebbe il momento in cui dovrei essere dietro nel carro. Ma Rachele, se sto nel carro, non andremo avanti. E non riesco neanche ad avere il latte. E se vado avanti? Latte allora mi dirai che non sono insieme a te. Per umano in buona salute, in buona forma, Sul retro nel pan. A volta, una vita forte Rachele stava contenta. avendo un momento in te difficile. ...con arrivati a casa. Erano quasi riusciti a riunire la famiglia, la quasi fuori si dal delito. Ci sono così tanti uomini in questo posto che si trovano al punto dell'essere quasi lì. Il problema era a che mancava ancora un tratto di strada per arrivare a defratare. Al bambino, quando Rachele sobbalzò al momento proteine le proteine finale del travaglio le giuste, e dette alla luce il bambino, giuste, giuste, tutto a so poca distanza da Efrata, è, in un supermercato. Giacobbe stava provando a portarla bambini, ad Efrata, Tutti. perché, perché Efrata, a volte chiamata a Betlemme, è la casa e del padre, e se lui fosse semplicemente riuscito a raggiungere il sarebbe andata bene. Allora Rachele comprese il motivo per cui Giacobbe non era nel carro. Chi è che pagherà il debito della casa? Capirà quello che sto provando a fare? Sì, ho un piano, dice Giacobbe, ho un piano, sì ho un piano. Io, io sono, ho un piano, se viaggio per tutta la notte. E poi magari si capisce... Se faccio gli straordinari che si stanno sviluppando se predico il lavoro predico il lavoro predico il lavoro lavoro e predico e faccio questo per andare in chiesa e poi mi alzo il lunedì e vado e faccio quello che devo fare e, e se cado comunque faccio faccio degli straordinari sì sì faccio degli straordinari non piano lo faremo per tre, anni, per tre anni per tre anni per raggiungere quel posto ho sistemato tutto un anno e mezzo e pagheremo la macchina poi e non compreremo non compreremo ci siamo quasi manca ancora un po' per Efra colpeo Devole con Okinawa, quella lotta che ha ogni certo uomo in questa stanza che è padre che è massa, massa, io gli faccio proseguire e questa la è la cosa migliore che posso fare o mi unisco a loro perché ogni volta che ho smesso di unirmi alla famiglia ho smesso di andare avanti e ogni volta che proseguo non sono lì unito a loro ogni uomo in questo posto che si sia mai sentito così si alzi attraverso la ricerca, la mappatura genica. a guadagnare i soldi per... L'importante è campare a lungo, l'importante è campare bene. Non saremmo quasi riusciti a ottenere tutto. Si possono fare tante cose, quello che ognuno ha a disposizione. Non saremmo così, quasi. Via dicendo, può fare, può disfare. Credo che l'esserci quasi sia si peggio si dell'essere lontano. Credo che sarebbe stato meglio l'essere annegato a 10 miglia che arrivare quasi alla riva. Dove posso vedere la riva riesco quasi, quasi, quasi a toccare. Mancano pochi passi. E poi a negare nell'acqua bassa, lei muore della vita. Della della vita. vita del, del Quando erano modo quasi modo arrivati vita, a Defrata. Il fatto più aveva fallito. A lungo campare, fallito. Ma quanto si riproduce la vita? Questo è il concetto di E foto. perciò cioè ritorna si la vita. Più sul carro si riproduce e la, e la nurse gli dà in mano cambiamenti di il suo bambino altri esseri viventi. la perché donna che lui no, davvero ama e gli uomini raramente cammino. amano davvero Negli ultimi 40 anni, ma quando anni, lo facciamo 40 anni, proprio... Signore è misericordia che sarà il che motivo per, per cui proteggiamo diciamo il nostro cuore è così tanto è perché quando hai spezzato il mio cuore mi hai distrutto. Le donne mettono al mondo i figli. Lei era l'amore della sua vita. Anni. Ne mettono al mondo uno. Ed è morta. E quell'uno deve assolutamente vivere e stare bene. Gli venne Cosa dato il bambino in mano. Allora, sì. E lui disse, mentre Rachele stava morendo, tu non eri qui. Rachele aveva dato al bambino il nome Benoni. Tu non eri qui. Sopra... cioè figlio del mio dolore e così vanno alla riproduzione quelli più adatti una donna sola una vita... chiamerà sempre o il figlio col lei. nome sbagliato Ma noi siamo essere... prenderai il tuo Ma dolore e lo metterai su tuo figlio questo ragazzo non aveva vissuto di abbastanza di per di avere di già di dolore di non, non poteva essere il dolore del bambino era il dolore della madre e le disse, figlio Altrimenti, del mio dolore, perché, perché questo è il tuo è il nome, lì, un la nome nel carro. Giacobbe scende giù dai cavalli, entra dentro il carro e dice, il bambino non si chiamerà Benoni, figlio del mio dolore, il suo nome sarà Beniamino, figlio della mia forza. È stata la mia forza. È stata, forza, è, stata forza, è stata la mia forza, è stata la mia forza, è stata la mia forza che mi ha fatto continuare ad avanzare. Sono arrivato a comprendere che entrambi i nomi sono veri e che ogni forza ha anche del dolore. Ogni bene a meno ha un bene così come 20 ogni Israele ha un Giacobbe ogni, ogni uomo che è qui detto, ogni che uomo vede, che vedi ogni uomo che non vedi e viene poi il padre il aveva due nomi, genetiche, genetiche, Israele il loro e Giacobbe, il loro DNA. e così e è stato per DNA suo figlio, si si più Benoni e, alle loro e Beniamino. Tu non puoi avere la forza senza avere il dolore, io credo che il dolore sia ciò che ti renda forte. Ma chi vede lontano, chi io credo che sia quel dolore dentro di te che guardare, crea la forza di quello che sei. Che sei. se non fosse stato così doloroso non saresti stato neanche lontanamente così forte. Dietro ogni beniamino c'è un benoni che dice la devi alzarti, non è la devi la alzarti, la non hai alcuna scelta. C'è una barriera che è scritta che è nel nostro e poi, e poi già, sì. perciò lui stato, va fuori e bella sale bella, sul carro bella, accanto bella, al corpo bella, defunto dell'amore della sua bella, vita bella, e bella, il pianto del bambino appena nato che non aveva bella, il latte da si prendere si perché bella, il, bella, giovane, il seno era bella, morto Giacobbe afferra una vanga e scava una fossa e seppellisce Rachele. dove? proprio vicino ma è impossibile che possa andare avanti un allevamento di mucche. C'erano Che non fanno più figli, che non rinnovano più il DNA. O di pecore vecchie, che non quasi. Più il DNA. Non ci può stare. La Abbiamo non tentato. Fermo restando, che non voglio mandare le persone ho fatto il meglio che condotti, potessi fare solamente Kenti nella testa con quello che avevo per poter lavorare. Corretto, non è campare. E alla fine è sono stato licenziato. Campare. Forse campare non bene. sembra perché ho fallito. Tutto, tutto per e bene. quando fallisci la gente, gente ricorda quello che hai fatto di sbagliato sono e, sono sbagliato sono e non ricorda mai quello che hai fatto di giusto. C'è la sorte che uno passa un ubriaco fradicio se attraversando, sei di fianco sulla strada e questo ubriaco fradicio fradi, ti stimola. Ci sono tante, tante possibili varianti. Ma per rispondere a questa domanda, sono più sani quelli di una volta che sappiamo lui a ma no, ci sono tutta una serie di parametri nel posto che, dove lui ha fallito. che lo possono stabilire una volta sicuramente la sua si tomba ancora al giorno d'oggi da qualche parte da qui, vicino si macellavano, c'erano le guerre venivano messi al mondo dieci figli o anche 12, mi chiedo 14, quanti uomini 12, 16, magari, abbiano altri, seppellito qualcosa, qualcosa? Ma nel, nel ma luogo dove ti hanno ti fallito ti sì, certamente quei tre o quattro che morivano hai scavato tani, una fossa L'hai riempito, Non si tratta sempre di una rachetta. A volte avrai dire potuto seppellire la tua lotta. Era Sei quasi al punto di essere, potuto essere si arrivato si e semplicemente trattato seppellisci trattato la, trattato trattato la trattato trattato tua trattato. lotta. E la lotta si è, è morta. Festivenze. Sei Perché risalito sul carro, ma la tua lotta, lotta no. e Perché che fallisse. E poi ho sentito delle ruote di carro avvicinarsi e quando ho sentito le ruote dei carri che si avvicinavano, i cavalli nitrire li ho sentiti arrivare. Li ho sentiti arrivare migliaia di anni dopo e non era, non era quel momento, ora, ora, ora era adesso e Giacobbe si siede davanti un a un uomo di nome Giuseppe e, e ascolta con la il la piazza racconto piazza di una ragazza di, vedere, di nome Maria. Della Problemati Essi erano viaggio in viaggio per eh, Efrata, che adesso tirolde, si chiama Betlemme, i poteri, i Disney, e all'improvviso ho, i ho i iniziato i a comprendere. Dei Quando dei ho visto Giuseppe camminare si per si il luogo dove, dove Giacobbe pavano, ha fallito, però sapevo pavano, che non avrei avuto... Pavano, ci sono delle delle ragazzine oh mio dio vorrei ripetendo. che conosceste la vostra bibbia abbastanza bene per comprendere quanto stia predicando bene che sviluppano ancora vedete Giuseppe di tiroide che non la il fidanzato madre, di Maria aveva ma ma Maria che era in travaglio 80, 60, 50, e stavano raggiungere la città e quando ho visto Giuseppe entrare in Betlemme affinché la profezia si adempisse che in Betlemme sarebbe nato Gesù all'improvviso compreso perché Giacobbe non ha potuto raggiungere Betlemme perché se Giacobbe avesse raggiunto Betlemme e avesse avuto Beniamino come re la gente avrebbe pensato che Beniavino era il Messia ma c'era un altro che sarebbe arrivato dopo di lui che era più potente di quanto fosse lui perciò dove Giacobbe ha fallito Gesù ha messo piede e ha attraversato tutto il viaggio mi sentite? avverto il cielo, chiesa tocca la persona accanto a te e digli non preoccuparti per dove hai fallito perché il re Gesù farà la differenza vorrei che prendessi 30 secondi e lodassi Dio per aver fatto la differenza Tocca il tuo vicino e digli, Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Per tutto quello che non hai avuto. Per tutto quello che non hai adempiuto. Per tutte le volte che non è andata a buon fine. Per ogni volta che sei crollato. Per tutte le volte che hai fallito. Gesù dice, non preoccupartene. Io ti copro le spalle. Sono sempre un tretti di prodotto. Trova in Genesi 35, si chiama Giacomo, proviene da una buona famiglia, una famiglia molto forte, proviene da una buona famiglia, lui è una persona che fa cose sbagliate e proviene da una famiglia giusta. Sei mai stato quello che fa le cose sbagliate e proviene da una buona famiglia? Una persona che non porta il nome e il modello della famiglia da cui proviene, con gli ideali e il modo di pensare della sua famiglia. Sei la pietra che i costruttori hanno rigettato, sei la pecora nera della tua famiglia che non si è integrato, mentre il resto dei tuoi familiari si sono sempre distinti. Questo è il tipo di persona che era Giacobbe, era il tipo di persona differente. Il punto è che non era integrato, proveniva da una lunga discendenza di uomini di fede. Suo nonno era Abramo, Isacco, era suo padre ed ecco che arriva Giacobbe, Giacobbe era scaltro, eh sì. untuoso, era untuoso come una frittella di pesce, e qualche fratello che sta qui e mi sta sentendo ha un infoltimento però ha i capelli unti.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 nessuno dei due e scende dal monte con entrambi che lavoravano allo stesso tempo scende dal monte e corre verso Esaù e mette pace alla lotta e ai suoi dilemmi con Esaù, perché uno dei segni della vera conversione è risolvere i problemi con tuo fratello dopo essere stato a Betel e aver avuto un incontro con Dio e a proposito Betel significa casa di Dio è stato in chiesa sono e dice di aver avuto un incontro con Dio. E... È avuto un incontro così forte con Dio che ha messo delle pietre in quel luogo e le ha unte con olio per se dire se questa è la casa di Dio, che la è la di la di Dio, Dio, questa è la porta del cielo, mette la mano sul luogo dove si trova la gloria di Dio. E' comunque ancora un problema. Ha una moglie che lui ha, di nome Rachele, che è in gravidanza e sta provando a portarla a defrata. La prima cosa, Sta provando a portarla a defrata e esatto, bisogna comprendere esatto, che esatto, Rachele è l'amore della sua vita. Quando Giacobbe ha alzato lo sguardo, sguardo Rachele ha avuto il bambino. Eh, Giacobbe eh, ha amato eh, no, Giuseppe, ha buona amato buona Giuseppe buona cioè e fa gli fa ha fatto una veste con tanti colori, incredibile. Dio le ha aperto di nuovo il grembo, ma questa volta era incinta, ma non andrà bene. Ricordate che il fatto che lei potesse avere un bambino era tutto un miracolo. Questa gravidanza è turbolenta. E Giacobbe... Esatto, è in viaggio, perché perché non con un jet, né con un aeroplano, sembrano, né con un taxi, sembrano, se è su un carro è espulso, è e sta facendo del suo meglio proprio per, mantenere per portare Rachele di tutto la parte a defrata. Non c'è nessun uomo in questo posto che non abbia provato a portare chi ama lì. Ha come punto di forza nel cuore. E tu la stai la provando a portare loro lì, che è di tra strade difficili, buche, serpenti, e anche da problemi di tradimenti, di e con scarso, persone, scarso equipaggiamento a volte, e poca istruzione a volte, la e poche opportunità a volte. A volte non il hai avuto chi ti facesse da guida, ma eppure sei ancora, ancora lì che provi a guidare loro lungo la strada strada, lungo la strada. Noi non balliamo molto quanto fai tu, noi non urliamo tanto quanto fai tu, noi non balziamo così come balzi tu, perché un uomo buono, un uomo buono sta provando a portarti lungo la strada e, poi... e per, per poter guidare la famiglia lungo quel tragitto deve sedersi con i cavalli, ma sua moglie, Rachele, il suo amore si trova nel carro, notate, si trovano nello stesso veicolo, ma hanno due posti diversi, stanno andando nella stessa direzione con due posizioni differenti, il suo dilemma è questo, per poter avanzare non è che ne vengano... Io devo stare, non stare quassù con, con i cavalli. A quel Forza. Loro, Forza! Però sicuramente ce n'è una maggiore quantità che non, che non normalmente. Però finché c'è in ballo tutta una serie di altre problematiche, come Io sono del seduto qui, per cui le con i cavalli, con problemi, elevate, lavorando i per andare avanti, e ma diabete, dietro di me ascolto la, la sofferenza più problematiche rispetto ad altri. Ascolto il lamento di Rache a alimenti come i dolci e il dilemma dell'uomo. Gli alcolici, Qui davanti perché gli alcolici eh, se provo preso, esatto, ad avanzare con poi se ci sono lo faccio, sono ma non posso essere, non essere presente. Guardate. Può avere un effetto decisamente negativo sulle ricerche. Quindi, ah, quindi ah, guardate, e se sono presente se con te, l ho, l ho visto allora dovrò lasciare i cavalli e fermare il nostro progresso. Più che, più che il vino magari... Il ah, ma nessuno mi appoggia, va bene. Anche la il dilemma bene che Giacobbe è... sta affrontando esatto, in modo è io sto con i cavalli, anche se ascolto l'amore della mia vita livelli, che piange nel, come, di di è... di di di nel carro, o questo sarebbe il momento in cui dovrei essere dietro nel carro. Ma Tutti Rachele, se sto nel carro... Non andremo avanti. Una e se vado avanti qua, allora mi dirai che non sono insieme, insieme a te. Un controllo del cuore, un da vedere come retro, si retro si nel, si nel caro. Si la pressione, un controllo Rachele stava quasi arrivati, erano quasi arrivati a casa, erano quasi riusciti a riunire la famiglia, quasi fuori dal tempo. Ecco, ma... perché Efrata, a volte chiamata Betlemme, è la casa del pane e ah, se lui fosse semplicemente croce, riuscito a raggiungere Fran, sarebbe croce, andata bene. Croce, allora Rachele comprese il motivo quasi, per cui Giacobbe non era nel carro. Latte, lo e i formaggi, Chi è che pagherà il, il debito della casa? Belli, Capirà grazie, quello croce, che sto croce, provando il vanto, a fare? Ho un piano, dice Giacobbe, sì, ho un piano, sì ho un piano, casa, io ho un piano, se viaggio per tutta la notte. Se andassi a vedere le statistiche... Se faccio gli straordinari... Se predico il lavoro, predico il lavoro, predico il lavoro, no, il lavoro, no, lavoro e predico. No, e e faccio questo per il il andare in chiesa e poi mi alzo il lunedì no, e vado, no, vado no, e faccio quello che devo fare. E, e se cado comunque faccio, faccio degli straordinari. Sì, sì, faccio degli straordinari. Un piano lo faremo per tre anni, per tre anni. Per raggiungere quel posto ho sistemato tutto. Un anno e mezzo e pagheremo la macchina. Poi e non compreremo, non compreremo. Ci siamo quasi.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 Non sono lì unito a loro. Ogni uomo in questo posto che si sia mai sentito così sia. Ma non è di curare la gente con tanti interventi chirurgici, e eh, con tante chemio e radio, e lì dicendo per forza ma se cominciano. Vedete, io non sono la rivista Essence, e eh, non sono Women Today, io non sono un magazine, ma se vuoi sapere. ...popolazioni malate... Come stanno i bambini? Cercato, a dire Hai detto che la bolletta deve essere pagata entro settembre? È ok. Sulla e sì, chi è, può fare degli, degli chi è Sicuramente... Eh, ...e mentre... Sta provando a guadagnare i soldi per le tasse, per l'assicurazione, per la scuola, per la rimpatriata scolastica. Qualcosa cade nel cane. Rachele sobbalsa. Hai bambini e muore. E Giacobbe dice. Da del tutto". Tesoro, eravamo quasi arrivati. C'eravamo qua. quasi sicuramente tra i derivati del latte eravamo quasi molto, arrivati molto meno del Ci non saremmo quasi motivi, riusciti a ottenere tutto normali, vino, Beh, poi, a, non saremmo quasi birra, credo che l'esserci quasi di sia di più più peggio dell'essere lontano Sicuramente... credo che sarebbe stato meglio l'essere annegato a 10 miglia che arrivare quasi alla riva è... dove posso vedere la riva riesco quasi quasi, quasi, quasi quasi a toccare, mancano pochi passi e poi a nell'acqua bassa le lei muore se ne quando erano in un quasi arrivati a De Frate a 40 anni, aveva, aveva fallito birra, fallito e quindi ma anche il tè stesso può essere comune. E perciò ritorna sostanza, tè comune, il sul carro e la nurse Spure gli dà in mano una, un alimento, una il suo bambino, che la donna che, che lui davvero ama. E gli uomini raramente non parliamo, amano davvero. Eh, il cioccolato Ma quando lo facciamo, Signore, misericordia, hanno, il motivo per cui proteggiamo il nostro del cuore è così tanto. Per è perché quando hai spezzato il mio cuore latte mi hai distrutto. Dei, mh, degli elementi, Lei era l'amore ricavati dal latte ma che della sono sua vita. Di grassi saturi, tipo il Ed è morto. Gli venne dato il bambino, bambino, in, bambino, bambino, bambino in mano. In e lui disse, o Rachele stava morendo? anche se Tu non eri qui. Rachele aveva dato al bambino il nome Benoni. È stata la mia forza che mi ha fatto continuare ad avanzare. Così doloroso non saresti stato neanche lontanamente così forte. Dietro ogni beniamino c'è un benoni. Minimamente all'alimentazione. E alla fine sono stato licenziato. Pomanda, Forse non sembra mondo, perché ho fallito. Se un problema, e no? quando fallisci la gente ricorda quello che hai fatto di sbagliato e non ricorda mai quello che hai fatto di giusto. Del, di tutti mi ricordo la di un collega della, posso della di Perciò quando chiamato, perché erano anni. Dall'altro ieri m'avranno dato un quintale mangiato un quintale di antibiotici l'unica cosa che sappiamo lui a massa che ha girato tutti i centri ultraspecialistici della nostra nel posto capo, dove lui ha fallito lui che era di gruppo A B e la colazione la faceva con il tè. La tenere, sua tomba ancora al giorno d'oggi da qualche parte tirato, vicino il eh, tè fermentato e a De Frate. con i biscotti e ci aveva perennemente. Mi perennemente, chiedo quanti tè, uomini abbiano seppellito qualcosa. qualcosa nel luogo dove hanno per fallito, un che, insomma, le hai scavato una fossa, per accedere, per accedere la riempita. non si tratta sempre di una rachele, a volte avrai potuto seppellire la tua lotta, anni di sei quasi al questo punto questo di, rispetto rispetto di essere rispetto rispetto arrivato rispetto e semplicemente e seppellisci la, la tua lotta e, e la, la, la, lotta. la lotta è e morta, sei risalito sul carro, ma la tua lotta no sei risalito sul carro ma, la tua, no. sul carro, ma molto, la tua speranza no, sei se risalito sul carro ma la tua gioia no, sei risalito sul carro ma il tuo molto sorriso, molto sorriso no, nessuno sa, nemmeno i cavalli, che solo metà di quell'uomo è tornato su quei cavalli, quell'altra tua metà è morta. Ora era adesso eh, e Giacobbe è un guaglio, si è siede un guaglio, davanti a un uomo un guaglio, di nome Giuseppe per i che vanno in e, e, e ascolta, la ascolta la il del racconto del di una ragazza di nome del Maria. Essi e e erano del in viaggio Alberto, eh, che per Efrata, che adesso che si chiama Betlemme, e all'improvviso ho iniziato a comprendere. Quando ho visto Giuseppe camminare per il luogo dove Giacobbe ha fallito, sapevo che non avrei avuto biscotti e tè. Sì. Oh biscotti mio Dio, vorrei che conosceste la vostra, vostra Bibbia abbastanza biblia bene per comprendere il quanto stia predicando bene. Stia predicando bene. Sì. Allora, Vedete, cambiare, Giuseppe, col cappuccino, sarebbe anche pepe. Il fidanzato di Maria, e infatti prendevo anche dei prendevo anche aveva pepe. Maria a che era in travaglio e stavano provando a raggiungere Betlemme e diciamo hanno viaggiato era... per perché...